Plantronic Backfit eh, 3100. Plantronic Backbeat. Back pan... <coughs> back Plantronic Backbeat Fit 3100. Ottimo per lo sport, ma per il resto. Vediamoli insieme. Ah, dimenticavo, ricordati di lasciare un like, molto importante per me. E se vuoi vedere altri video come questo, iscriviti al canale e attiva la campanella qui sotto per le notifiche. Ed eccoli qui eh, gli auricolari wireless della Plantron completamente resistenti all'acqua e al sudore certificazione IP57 si eh, agganciano intorno alle orecchie tramite un um, gancio in silicone molto comodo devo dire, è confortevole, non ho mai avuto eh, alcun problema, alcun fastidio. Diciamo che la prima sensazione era quella di eh, che potessero muoversi o eh, addirittura eh, cadere, ma eh, devo fortemente ricredermi in quanto anche durante gli allenamenti più eh, difficili sono insomma, rimasti in, in posizione. La custodia come vedete si apre tramite una cerniera, è di ottima qualità e se cliccate il pulsante dei led ci informano sulla carica residua. È prevista di una tasca interna eh, al cui interno c'è un cavetto USB che si connette sulla parte posteriore della, della custodia. Per quanto riguarda i ganci sono molto confortevoli, e eh, non ho uh, avuto alcun fastidio relativamente invece alla punta, eh, devo dire che la sensazione completamente differente rispetto alle altre cuffie in quanto eh, la punta non si incassa nel condotto auditivo eh, ma piuttosto si appoggia eh, Plantronics ha voluto adottare questo approccio per eh, consentire al alla... Cuffa di fare entrare il rumore mentale. Una soluzione che può piacere ad alcune persone, ma di sicuro farà storcere il naso ad altre. La prima pezza è relativamente alla punta: che non è intercambiabile, è di un'unica misura, è di colore arancio-rosso acceso, diciamo brillante. Eh, probabilmente perché, se si perde, bisogna contattare direttamente Plantronics. Per quanto riguarda la qualità del suono, i bassi non sono abbastanza enfatizzati, piuttosto carenti. Eh, la sensazione, gli alti vanno bene, ma la sensazione è quella di comunque non avere un suono eh, abbastanza ricco e con molti dettagli, per cui eh, le tracce hip hop o elettroniche eh, sono piuttosto eh, piatte. Qualità del suono non paragonabile, per esempio, alle Jabra Elite che ho avuto modo di, di provare. Plantronics in passato ha realizzato eh, diverse eh, cuffie con un'ottima qualità eh, del suono, ma in questa cuffia diciamo, il focus è stato completamente differente, a quello di voler garantire un certo contenuto e sicurezza della eh, vestibilità della, della cuffia. E diciamo che diciamo, Plantronics ci cioè, è riuscita è benissimo. Sono articolari e adatti a chi eh, li usa soprattutto per eh, fare sport o allenamento eh, in generale e eh, a chi soprattutto ricerca eh, durabilità della batteria e una certa stabilità e comfort. Il panning è molto semplice, una volta attivato il Bluetooth sul nostro dispositivo eh, basta prendere eh, la cuffia destra, premere per eh, circa due secondi fin tanto che non si sentirà pairing e dopodiché eh, la cuffia si connetterà eh, al nostro dispositivo. Per utilizzarle è piuttosto semplice, una volta estratte dalla custodia, bisogna tenerle un attimo vicino fin tanto che i LED non lampeggiano, così che le cuffie si sono sincronizzate. È disponibile un'app per i dispositivi Android ed Apple chiamata Backbeat, eh, non c'è da aspettarsi molto, eh, non prevede alcun equalizzatore, per esempio, ma solo la possibilità tramite la funzione MyTap di associare diversi comandi alle, a, alle cuffie. Per esempio quella di poter ehm, avviare un cronometro o quella di poter ehm, lanciare un, un timer o di chiamare Sirio o piuttosto per esempio avviare una canzone eh, su Spotify o eh, su Apple Music. Eh, relativamente alla chiamata telefonica invece sono eh, rimasto sorpreso in quanto eh, funziona molto bene. La qualità e la chiarezza della voce è molto buona, grazie anche al microfono con un processore di segnale digitale integrato e dedicato. Relativamente alla connettività non sono soddisfatto al 100%, non è, non è affidabile, a volte si sente male oppure addirittura perde la, la connessione completamente e per cui bisogna spegnere e riaccendere, cosa che non mi sarei aspettato, soprattutto un cuffia il cui prezzo di lancio è stato 150 euro, adesso probabilmente si potrà trovare a meno ma comunque ad un prezzo simile mi sarei aspettato molto, molto, molto di più. Eh, relativamente alla batteria invece la durata dichiarata da Frantronics è di 5 ore e anche qui eh, non sono eh, mai arrivato più di 3 eh, ore, tra l'altro non ho un volume altissimo e se si aumenta il volume si rischia anche di toccare le due ore. Concludendo quindi direi che è un'ottima cuffia per gli sportivi, mh, per i runner per esempio che corrono in città e eh, che eh, hanno la possibilità di sentire anche il rumore ambientale, cosa assolutamente consigliabile, eh, per eh, la sicurezza eh, ma di sicuro eh, non è eh, una cuffia che consiglierei agli audiofili ecco, per la qualità del, del suono. Detto questo vi saluto e vi ringrazio come sempre. Ciao!